Ebbene oggi, ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco 007 e siamo tornati su Paper Mario. Allora, su Super Paper Mario. Allora, eh. questa è una parte di transito con Luigi Sapiens, o Flor Luigi. Tu, ovviamente, hai messo un sondaggio nei commenti E sapere cosa preferite. Flor Luigi o, o Luigi Sapiens? E voi avete deciso, non si sa ancora, quindi lo scopriremo poi. Non si sa ora, ancora, sarà un'opzione. Un ok, ora però no. dobbiamo andare a svoltare di qua, giusto? No, di là, Stiamo, siamo già a di mm. là. E um, dobbiamo andare. Vediamo. Devo ricordare. No, vedi che questa è svolta di là. Dobbiamo andare a svolta di qua. No, no, no, no, appunto, no a svolta di là, svolta di là. Ah. Devo, devo ricordare. Beh. dove dobbiamo andare al, alla periferia. Ok. Non giù. Se tu mi dici periferia, io non so dove. Okay. La periferia è davanti alla casa di Merlocchio. E allora dì, dove... andiamo al piano dove siamo ora. e eh, tu, eh, tu sei al, al piano di Merlocchio, allora. È perché non hai visto la casa, la torre, il blocco Faltro. No, No, ma tu rimanevi lì per il La periferia è, a, è davanti al cancello. <ride> non me lo ricorderò mai, quindi <ride> Tu davanti. mi hai detto da, da, "Dammi sì, indicazioni precise, un beh, dov'è? Beh. Periferia, vai, questa non è ancora la periferia. Ma se siamo questa davanti è la casa di Merlocchi e la vedi? Sì, la periferia è quel posto lì dove stanno gli squig, gli squag e le, e le colonne del cuore. Quindi andiamo. Abbiamo nuovi pixel? No, allora sarà difficile. Abbiamo Luigi, con Luigi scusate non so. A ah, lui è l'ultima cosa sbloccabile del gioco No Si sì, tipo... parte gli opzionali Si sì, C'è un pixel che ti fa male velocissimo Un pixel che ti cura gli effetti e ti dà gli effetti Cioè. Ti cura gli effetti negativi E ti dà gli effetti buoni No Ti dà gli effetti tipo Comunque quel pixel opzionale lo, lo possiamo tenere no Ma è nel tubo Ok Abbiamo, Vabbè, Luigi, prenderemo il nuovo tex No, abbiamo preso Protezio, ma prendiamo anche lui Ma Protezio era veloce Per, per questo pixel co opzionale No, no, no, non, non serve non Sì, invece, me lo ricordo io benissimo Bisogna fare un number andare avanti e dietro Di qua e di là Senti, cioè, me lo ricordo io Proviamo, però, no, però no. si è sbloccato qualcosa svolta di, di qua questo, questo, Di questo sono sicuro Quindi non le vado Um, bombarda le cose il tubo Ma se ci sblocchi con... del tubo siamo già andati eh lì dobbiamo andare dobbiamo ria andare oh. perché nell'ultima nell parte abbiamo sbloccato però non abbiamo più fatto niente perché serviva uigi no no perché serviva un'altra cosa che poi abbiamo sbloccato oh. no. ignorate quindi tutti possono no prendere. mi sa che hai coperto il sensore che per quello che sensore questo, questo. Quello nero, quella cosa nera, mi sa che è quello. No, non c'è nessuna cosa nera. Vabbè, lascia stare. What? Sì, sempre più giù. Eh, ci credo. 3D. Ecco, quello abbiamo sbloccato. Chop. Oh yeah! Pizza good thing, hai suppose. Dopo usa. Dopo usa il tubo indietro il tu massimo stiamo quello di ok ora ora abbiamo per praticamente no ora eh, dove ora ha avuto due e eh, no usa il tubo indietro e poi usa no, cosa cioè, è sombra è un nemico ah, ah no si sì, è un nemico ah, ah. no si sì. ok let's go Whee. Ok. E poi sbottiamo l'altro caso ovviamente. Ok, quindi? Sì, Ma tu indietro. Ti butto. Ah, sì. No, no, no, non ti buttare, usa una ascensione grande. E no. devi andare quella cosa che tu pensavi fosse periferia. Sotto la casa di Merlocchi. Mi spiace. Ok. Comunque, come vedete ci rimane solo una porta. Che ah, anzi an ci rimangono due porte perché l'abbiamo già vista quella di volte di qua. Quindi ora? Dove vado? Giù. Scus perché non usi oggetto? Usalo. Che oggetto? Quello che è appena sbloccato. Ah, è vero. Pensavo che, uh, che era sta al Cielo, lo metteva da solo. Vabbè, lasciamo no. stare. Non è che me li curi però eh? Eh? Oh, no, non è un eh. Non è tipo se Non è, è un level non giù. Ora devi andare a svolta di qua. Perché non c'è il tubo. il tubo avanti tipo che ti che Dove cacchio qui? stai andando? Svolta di qua ti ho detto. Lo so, stavo cercando. Corri! Ma che ti chiama quella bollicina che si forma in bocca? Cosa? Ma che ti chiama quella bollicina che, che ti si forma in bocca? Che. che bollicino! Uh -huh. ah, non quello quando si mordi. Ah. No. Beh vai. Aspetta. È un lungo viaggio, mi serve un usante energia. Eh. Sei pure in fondo in fondo. Appunto. Mm. Mm. Pepito mi crei un tubo, torna sulla fai qua. No, eh. No. C'è un tubo torno svolto di qua, non l'abbiamo usato. No, non esiste. Sì, quello lì no, no, è ho sbloccato sì, ho capito però. Intendo proprio uno.. Ah, buono. Tu può avanti! Mm. Eh, quello è Comunque, eh, quella cosa lì che ho detto l'ultima okay. volta. No, quel, non quello. Quella cosa lì che ho detto l'ultima volta, quella cosa che. A e' felice dove devo andare? Svolta di qua, si Andiamo, controlli lì <ride> Controlli più avanti No, non c'è che... sei quel tizio lì che stava nel... Ah, nel quindi legno... siamo andati qua per niente? Vabbè Ah, Se no, aspetta il... dove? Eh, dobbiamo prendere la colonna, ancora Eh sì E dov'è? Ti ho detto che io sono più indietro Sarà la bambina e la vecchia. Uh, che stavo dicendo? Anzi, ah, sì, quella cosa lì che ho detto che a svolta di qua si. Si, si incontra si, gente si, strana. No, si svolta dall'altra parte, dalla parte contraria. Io si Ti che è vero. Eh. Allora. Uh, where should I go? Please help me periferia no. di svolta dire di qua dire di qua qua, qua c'è no. il bar no nel bar io non c'è niente da fare con luigi Ah, oh, davvero you don't say eh ma dobbiamo fare le cose con luigi Ok. e qui c'è merlo occhio o meglio occhio, occhio merlo, merlo. Occhio aperti, questo. Ecco, qua è il tubo. No, oh, mm -hmm. puoi in no, puoi andare nel tubo. No, non puoi andare nel tubo. Ah. What? Possiamo lì. Oh, bene. Cool. Ah, allora era quell'altro. spool allora. No, no, no, Luigi. No, Luigi. spool No, niente. Come niente? No, non si può ancora fare niente. Quindi? Quindi giù. Dov Dov'è la colonna? Su, su, vai su. Eh? Dov'è la? La colonna. Torna.. Usa il tubo indietro. No. Anzi no, no, è vero, non porta a svoltare qua ora vai su a casa di merlocchio al cancello dall'altra parte magari dirmelo prima me ne sono accorto prima ah oh, no, non c'è niente non speravi tu uh, allora Mario Mario oh yeah Aha. Oh oh! so. Non lo so. Non lo so. ok lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo Non lo Non lo Non Non lo Non Non Non buona mi sa che c'è una cosa da, da fare con Luigi eh no eh no eh no ah oh cos'è che fa? boh hai già dimenticato non sai come procedere di svolta. no che l'ho dimenticato più giù? si sì. Dovrebbe essere qua. Mm. qua. Mi ricordo che c'era una cosa da Luigi. Da con Luigi. Che cacchio fai? Non oh, so, però è bello. Ancora mm. più giù? No. Oh yeah! yeah. spawn! <laughs> yeah! Luigi inserisce The heart in the heart pillar hey. And Luigi now unlocks the next one The heaven Abbiamo ancora il germoglio Non, non togliertelo Certo cioè, non lo toglierò mai Finché non trovo un oggetto più interessante Non c'è nessun oggetto più interessante Il germoglio è l'ultimo Gnocchio 12 minuti Ah uh ah -huh. Questo è il senso ah, ci è rimasto solo un cuore puro da trovare Dobbiamo agire in fretta, dobbiamo fermare quel Blumier. <susurra> ho detto Blumiere, volevo dire. Cosa ho appena. Blumier, un momento, ma chi è Blumier? Cosa, cosa sto dicendo? Eh, un consiglio, Mi sa che hai fumato un po' troppo ultimamente, disse il fiero Luigi. In effetti Luigi non sa chi è Blumier. Ah, Mentre tutti gli, gli altri scuole. sì, perché si sono sentiti i discorsi da drogata di.. di... Consiglia. No, non mi ha detto, Quelli erano dei, dei dialoghi tra un'altra dimensione oh, No, oh, quelli, quelli erano i dialoghi. Ehi! no, Ehi! no, non c'è nient'altro, meglio dire Kill che me costa. please ah ah. Gli ah. è esploso il sedere a Luigi Ehi! troppo divertente. no, <ride> No! Mi brucia! Ah. <ride> No, non bello, era bello, era in. ok vediamo la prossima parte con mm -hmm. durata pochissimo però vabbè Sì, ah. sì come vedete spammano il campanello ok quindi noi adesso torniamo giù a salvare magari <sussurra> Adesso aspetto che Marco torna magari, così facciamo l'outro insieme, non da solo. <ride> no, troppo presto. troppo presto uffa mangiamo ok quindi ci vediamo alla prossima parte dove finalmente faremo il penultimo livello si suppone quindi ci vediamo alla prossima ciao, ciao.